È un'estate molto calda, si boccheggia dappertutto E da allora sono andato a passeggiare in mezzo ai sassi sulla luna Sulla luna Lui lo sa che il tempo cambierà, la pioggia se ne andrà Che il tempo cambierà La pioggia se ne andrà e il sorriso tornerà Ho trovato dei politici Che sembravano dei pazzi Qui la gente è un po' incazzata Perché tutto non va bene Ma giocare è Di cercare quel mio amico che sa fare tante cose. Lui sbaracca dubbi e leggi con un colpo da maestro, prende a calci il tuo passato. La pioggia se ne andrà E il sorriso tornerà Lui lo sa Che il tempo cambierà La pioggia se ne andrà E il sorriso tornerà Per finire questa storia Fatta solo di utopie Ci vorrebbe un uragano Che spazzasse tutto via Ma quel genio del mio amico Franco e schietto senza esitazione, lui commenta questo testo e mi dice: Hai scritto una canzone? Eh, hai scritto una canzone?